Buongiorno a tutti, il 24 giugno alle 18, alla Rassegna Politicamente Scorretto, presenterò questo libro di Antonio Iovine, La seduta spiritica. La seduta spiritica è un mistero che si è incluso dentro al grande mistero del rapimento e uccisione di Aldo Moro, è una seduta spiritica che avviene a Zappolino, nella casa di, un, di Alberto Clò, economista di Bologna, alla presenza di Romano Prodi e di altre persone. Dietro questa vicenda c'è un mistero, perché non si capisce se questa è stata veramente una seduta spiritica in cui il piattino ha indicato quel paese o quella via Gradoli dove fu tenuto Moro, oppure se era un modo indiretto per... Per comunicare una soffiata, una eh, informazione avuta per vie traverse. Lo scopriremo proprio il 24, attraverso la presentazione e la conversazione con Antonio Iovine. Grazie.